questo è l'anno dell'intimità con Dio ogni anno noi abbiamo sempre un versetto che ci guida per tutto l'anno e in quest'anno il versetto che il Signore ci ha dato che ci deve guidare è questo qui che dice invocami ed io ti risponderò e ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci e questo ci parla di intimità con Dio ci parla di cercare la faccia di Dio di pregare Dio e dobbiamo diventare dei cercatori di Dio sapete una volta c'erano i cercatori di oro avete mai visto i film eh, di Far West la gente che cercava l'oro e la Bibbia ci parla di quelli che cercano le perle preziose di quelli che cercano i tesori ma noi questa mattina vogliamo imparare ad essere persone che cercano il tesoro più grande che vale più dell'oro che vale più delle perle preziose che vale più di qualunque altro tesoro cioè Dio perché se comprendiamo questo che diremo questa mattina allora vivremo tante benedizioni nella nostra vita e vivremo l'anno delle migliori conquiste per la nostra casa e per la nostra famiglia perché tutta la nostra vita dipende dal cercare Dio cercate prima Dio e tutte le altre cose ti saranno date in sopraggiunta ha detto Gesù e quindi questa mattina vogliamo parlare proprio di cercare Dio vogliamo leggere secondo cronache capitolo 11 dal verso 13 al verso 17 e poi leggeremo Geremia capitolo 29 dal verso 13 al verso 14 quindi secondo cronache 11 dal verso 13 al verso 17 la Bibbia dice così inoltre da tutti i loro territori i sacerdoti e i leviti di tutto Israele presero posizione con lui i Leviti infatti abbandonarono i loro terreni da pascolo e le loro proprietà e si recarono in Giuda e a Gerusalemme perché Geroboamo con i suoi figli li aveva rigettati dal servire come sacerdoti dell'Eterno e si era costituito dei sacerdoti per gli altri luoghi, dei sacerdoti per i demoni e per i vitelli che aveva fatto dopo i leviti quelli di tutte le tribù di israele che avevano deciso nel loro cuore di cercare l'eterno il dio di israele andarono a gerusalemme per offrire sacrifici all'eterno il dio dei loro padri così rafforzarono il regno di giuda e resero stabile per tre anni Roboamo, figlio di Salomone, perché per tre anni seguirono la via di Davide e di Salomone. Amen. Vogliamo andare a Geremia, capitolo 29, dal verso 13 al verso 14. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, e io mi farò trovare da voi, dice l'Eterno, e vi farò tornare dalla vostra cattività, vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho dispersi, dice l'Eterno, e vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatto condurre in cattività. Amen. E fra poco spiegheremo un pochettino questi versetti della parola, perché noi stiamo parlando di cercare la presenza di Dio, di cercare la faccia di Dio e questo è molto importante sapete alcuni anni fa a Madrid scoppiò un piccolo risveglio, questi pochi lo sanno e in realtà cosa è successo? alcuni pastori vennero da fuori a trovare una chiesa in Madrid e iniziarono a predicare e iniziarono a succedere tantissimi miracoli persone si alzavano dalla sedia a rotelle gente con le stampelle iniziarono a buttare le stampelle persone cieche iniziarono a vedere persone mute iniziarono a parlare sordi iniziarono a sentire perché i miracoli non sono solo per allora sono anche per oggi però dopo tre mesi si fermò tutto non c'era più nulla e quindi i pastori di questa piccola comunità di Madrid iniziarono a pregare e dissero signore perché si è fermato ogni cosa e lo Spirito Santo gli rispose e gli disse che loro si erano abituati ad un'esperienza ma non ad avere una relazione con lo Spirito Santo loro non cercavano Dio stavano, non cercavano una comunione con Dio ma continuarono a cercare la manifestazione di Dio ma noi dobbiamo cercare Dio e qualcosa di simile è successo nel primo passaggio che abbiamo letto Secondo cronache, perché il regno in mano a Davide era un regno stabile, in mano a Salomone fu un regno stabile, però cosa successe? Che Salomone creò molti problemi. Perché? Fu un uomo di grande saggezza, ma la Bibbia dice che ebbe moltissime mogli. E qualcuno dice, come ha fatto? Già sopportarne una e un'impresa, come fa ad avere, si parla, di più circa di 800.000 mogli? Come si fa? il problema non era tanto sopportarle il problema era che tutte queste mogli erano mogli pagane che venivano da altre culture, che avevano altri dei e Salomone fece costruire per ogni moglie un tempio con dei sacerdoti e con degli idoli pagani ancora oggi vicino a Gerusalemme c'è una piccola montagna una collina che il popolo ebreo chiama la montagna della vergogna perché su quella montagna Salomone fece costruire tutti questi templi ad altri dei. E quindi, sì, poi alla fine sono stati distrutti questi templi, però ancora oggi c'è questo ricordo da parte del popolo di Israele, il monte della vergogna. E quando Salomone muore, a causa di questo peccato si crea una divisione. Il regno si divide, una sola tribù rimane a suo figlio, Roboamo? mentre dieci tribù vanno ad un'altra persona che si chiamava Geroboamo. E cosa succedeva? Dato che il Tempio si trovava a Gerusalemme, le persone delle altre tribù andavano nel regno di Roboamo per pregare Dio e a Geroboamo questo fatto non andava bene, perché dice così alla fine faranno ritornare il loro vecchio re. E allora si inventò una bella cosa dice facciamoci tanti altri idoli e fecero dei tempi per i demoni dice la bibbia fecero dei tempi per i vitelli per altre cose che non erano dio e questo fatto creò un grave peccato per il signore però la bibbia cosa ci dice nel passaggio che abbiamo letto che ci furono delle persone che non accettarono tutto questo ci furono delle persone che cercarono dio lasciarono addirittura la loro terra per andare nel regno di Giuda per cercare il Signore però questo durò solo tre anni dopo tre anni anche questo finì e questo è quello che succede spesso nella storia di Israele ed è successo spesso nella storia della Chiesa che si è cercato Dio solo per un tempo però la cosa di cui noi vogliamo capire questa mattina è che quando si è cercato Dio c'è stata la benedizione di Dio, è questo quello che noi dobbiamo capire, e se anche tu questa mattina decidi di cercare Dio tu vedrai la benedizione di Dio sulla tua vita, sulla tua casa e sulla tua famiglia, perché la tua benedizione non dipende da quello che fai, ma dipende dal tuo rapporto con il Signore ad Azusa Street sono passati circa cento e passo anni adesso ci fu un altro grande risveglio. In realtà il risveglio non nacque ad Utsusa Street, ma in una piccola casa che si trova in una via che si chiama Bonnie Bray Mi sono informato. Eh? E quindi loro iniziarono a predicare in questa casa, cercavano Dio, cercavano Dio, cercavano Dio, e iniziarono a succedere tanti miracoli. La casa divenne troppo piccola e iniziarono a predicare dal balcone. Quindi immaginate il pastore che predicava dal balcone e la gente in mezzo alla strada. Però col passare del tempo il balcone si iniziò a rompere e quindi loro si dovettero trasferire da un'altra parte e in Azusa Street trovarono un granaio quindi presero un granaio immaginate con la paglia a terra e iniziarono a predicare lì e lì succedevano tanti miracoli tante conversioni la gente riceveva il battesimo dello Spirito Santo parlavano in nuove lingue era un momento nuovo che lo Spirito Santo stava facendo qualcosa di nuovo lì nasce la chiesa evangelica pentecostale, che oggi è la chiesa in, nella crescita maggiore in tutto il mondo e lì raccontano che quando iniziavano ad adorare il Signore dice che il pastore si inginocchiava e metteva la, la testa in una scatola e dice che quando lui si inginocchiava e metteva la testa in una scatola per cercare Dio succedevano i miracoli quando tirava fuori la testa per vedere quello che stava succedendo si fermavano i miracoli e ogni volta che lui si inginocchiava e cercava Dio succedevano i miracoli però questo durò solo due anni e dopo qualche anno preso lo responsabile che aveva vissuto questa storia disse ma cosa è successo? perché non succedono più quei miracoli? e la risposta fu perché la persona che stava pregando con la testa nella cassa ha tolto la testa dalla cassa non cercava più il Signore in Galles anche successe un grande risveglio un ragazzo, si chiamava Ivan Roberts, iniziava a pregare, a pregare, a pregare. Per dieci anni, undici anni, pregò per un risveglio. Immaginate che tanto che pregava, che la proprietaria della casa dove stava in affitto lo cacciò fuori. Perché disse: questo è pazzo, sta sempre a pregare. Però lui pregava, pregava, pregava e a un certo punto iniziò un grande risveglio. Le persone si avvicinavano al Signore. gente buttava l'alcol persone che avevano relazioni fuori dal matrimonio si ricongiungevano con la propria moglie i malati guarivano e la nazione, l'Inghilterra è ancora oggi benedetta per quel risveglio che c'è stato nel Galles però iniziò a girare tante chiese Ivan Roberts e dopo due anni si spense ogni cosa perché? lui pensava di stare bene pensava di essere forte predicava per il Signore però si era dimenticato di, di stare in comunione con il Signore era così impegnato a fare cose per Dio che aveva trascurato la sua relazione personale con Dio e anche lì questa grande benedizione dello Spirito Santo si fermò anche Gesù disse ai suoi discepoli mentre stavano vedendo molti miracoli riposatevi un poco e lo vediamo che poi mentre c'è la gente loro lasciano tutti e salgono sul monte a pregare perché? perché avevano capito che avevano bisogno di cercare il Signore mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore cosa voglio che capiamo questa mattina? che tutta la nostra vita dipende da come noi stiamo cercando Dio e questa mattina vi voglio parlare di alcuni re di Israele che hanno visto la gloria di Dio perché hanno cercato il Signore il primo re si chiama Asa secondo cronache capitolo 14 il verso 7 egli diceva a quelli di Giuda costruiamo queste città circondiamole di mura, di torri di porte e di sbarre il paese è ancora a nostra disposizione perché? perché abbiamo cercato l'Eterno il nostro Dio noi l'abbiamo cercato ed Egli ci ha dato riposo tutto intorno così si misero a costruire e prosperarono tu non puoi costruire nella tua vita se ci sta la guerra non puoi costruire nella tua casa, nella tua famiglia se ci sta la guerra però la pace arriva quando tu cerchi il Signore e questo re Asa iniziò a cercare Dio e Dio gli diede la pace da tutti i suoi nemici una pace così duratura che alla fine poté costruire in tranquillità edificare la propria casa edificare la propria città le mura, le torri c'è pace ed ebbero pace per dieci anni però sapete cosa è successo? dopo dieci anni vennero gli etiopi e si presentavano con un esercito di un milione di soldati. Questo esercito era molto superiore all'esercito di Israele. Loro avevano poche centinaia di migliaia di soldati, e il nemico si presentò con un milione di soldati. E allora venne un profeta che disse, secondo cronache 15, da verso 1 a verso 4, Allora lo spirito di Dio investì a Zaria, figlio di Oded, che uscì ad incontrare Asa e gli disse Asa e voi tutti di Giuda e di Beniamino ascoltatemi e anche noi questa mattina ascoltiamo l'Eterno è con voi quando? quando voi siete con lui se lo cercate egli si farà trovare da voi ma se lo abbandonate egli vi abbandonerà per lungo tempo Israele è stato senza il vero Dio, senza sacerdote che insegnasse e senza legge ma nella loro avversità sono ritornati all'Eterno il Dio di Israele l'hanno cercato ed egli si è lasciato trovare da loro quello che questa mattina lo Spirito Santo ci sta dicendo è che noi non possiamo vivere senza Dio se noi viviamo senza Dio Dio ci abbandona ma se noi lo cerchiamo allora Lui sarà con noi e pensate che questa battaglia non la combatterono neanche la vinsero direttamente Dio stesso combatté per il re Asa e Dio stesso combatte le tue guerre le tue battaglie quando tu cerchi il Signore mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore loro lo cercarono Dio gli diede vittoria, pace e prosperità un altro re il re uzia secondo cronaca 26 dal verso 5 al verso 8 egli cercò dio durante la vita di Zaccaria che era un sacerdote che aveva intendimento delle visioni di dio finché cercò l'eterno dio lo fece prosperare fino a quando lo cercò dio lo fece prosperare Egli uscì e fece guerra ai filistei, abitì le mura di Gad, le mura di Yabne, le mura di Ashdod, costruì città nelle vicinanze di Ashdod e tra i filistei. Dio l'aiutò contro i filistei, contro gli arabi che abitavano a Gurbala e contro i menuiti. Gli ammoniti pagavano un tributo a Ozia. la sua fama si sparse fino ai confini dell'Egitto perché era divenuto molto potente Amen. lui cercò Dio Dio gli diede vittoria sopra i suoi nemici e gli diede una fama, un nome questo è importante perché? perché molte volte a noi ci insegnano che avere dei soldi o avere una fama è negativo ma non è così fa parte della prosperità e della benedizione di Dio se Dio è con te tu devi prosperare se Dio è con te tu devi andare bene nella vita economica e devi anche avere un buon nome una fama la gente deve parlare bene di te devi dire ah ma quanto è prosperoso quella persona si vede proprio che Dio sta con lui invece di succedere gli uguali gli succedono le cose buone ma come mai? è vero o no? questo avviene quando tu stai cercando il Signore Dio combatte le tue battaglie e ti dà fama Amen. Nei giorni in cui lui cercò Dio, Dio lo fece prosperare. Il piano di Dio è che noi siamo la testa e non la coda. Ricordiamocelo sempre. Così fu anche con il re Josafat. Secondo Cronache 17, dal verso 3 al verso 5. L'Eterno fu con Giosafat perché egli camminò nelle prime vie di Davide, suo padre. Egli non cercò i Baal, che erano altri dei, ma cercò il Dio di suo padre. E camminò nei suoi comandamenti e non secondo il modo di agire di Israele perciò l'Eterno consolidò il regno nelle sue mani tutto Giuda recava a Giosafat doni ed egli ebbe ricchezza e gloria in abbondanza perciò successe questo perché lui stava cercando il Signore la nostra vita non funziona se noi non cerchiamo Dio ma se noi cerchiamo Dio, allora Dio ci benedirà. Amen. Quindi la prima cosa che fece Giosafat, cercò Dio. Però non si fermò qua, fece una seconda cosa, questa è bella. Quando l'ho letto ho detto "Wow, Signore, questo è eccezionale". Sempre 17 dal verso 9 al verso 10. Misse delle persone che insegnavano la Bibbia. Così essi insegnarono in Giuda. Avendo con sé il libro della legge dell'Eterno. Essi percorsero tutte le città di Giuda, istruendo il popolo. Il terrore dell'Eterno cadde su tutti i regni dei paesi che erano intorno a Giuda, e così essi non mossero guerra a Josafat. Verso 11 pure, ce l'abbiamo? Secondo me mi sono dimenticato di dare il verso 11 verso 11 dice alcuni dei filistei recarono a Giosafat doni e un tributo in argento e anche gli arabi gli portarono del bestiame minuto cioè cosa successe lui mise persone ad insegnare la Bibbia e non solo ebbe prosperità ma addirittura i suoi nemici invece di attaccarlo gli portavano i doni i nemici invece di attaccarlo gli portavano dei regali Dio fa le cose pazze quando tu inizi a cercare il Signore i nemici invece di attaccarti alla fine ti fanno dei regali la chiave di tutto questo è quando tu cerchi il Signore quindi Giosafat fece tre cose la prima è che cercò Dio la seconda mise persone che insegnavano la Bibbia lui stesso studiò la Bibbia lesse la Bibbia la mise in pratica però non finisce qua terzo stabilì dei giudici giusti, secondo cronache capitolo 19 dal verso 5 al verso 6, stabilì quindi dei giudici nel paese in tutte le città fortificate di Giuda, città per città, e disse ai giudici badate a ciò che fate, perché non giudicate per l'uomo ma per l'eterno, che sarà con voi quando amministrerete la giustizia. Quindi non soltanto cercò Dio, non soltanto lesse la Bibbia e la insegnò, ma la mise in pratica e chiese agli altre persone di mettere in pratica la parola di Dio. Ci sono tanti che parlano di Dio, che leggono la Bibbia, però non la mettono in pratica. A cosa serve? Giosafat non fece questo, Giosafat mise in pratica la parola di Dio e mise delle persone nel regno che amministravano la giustizia, che erano persone che temevano Dio come responsabili di chiesa come credenti, come cristiani noi non possiamo essere delle persone inique non possiamo essere delle persone che fanno le cose a 50 e 50 quando sono in chiesa cerco Dio quando sto fuori non lo cerco o faccio quello, quello e quello non funziona così noi dobbiamo essere delle persone giuste e queste, cose, queste tre cose sono importanti per noi per quest'anno non solo per i pastori, per il leader ma per ogni credente che tutti noi possiamo cercare la faccia di Dio, che tutti noi possiamo imparare e studiare la parola di Dio e che tutti noi possiamo agire e operare con misericordia con giustizia nella maniera corretta, Amen. perché se queste cose ci stanno allora preparati perché Dio ci metterà nella valle di benedizione infatti quando Giosafat vinse la battaglia, Dio gli diede un bottino di una valle che loro chiamarono la valle della benedizione Dio ti metterà in una vita di benedizione però ogni cosa non succede mai per caso se tu non cerchi Dio le cose nella tua vita non funzionano pensate un pochettino a Mosè Israele aveva un problema perché? perché Mosè era salito sul monte dove Dio gli diede le tavole della legge scritte con il dito di Dio, però mentre Mosè era lì 40 giorni e 40 notti senza mangiare per avere le leggi, giù stavano facendo festa con dei vitelli d'oro. E quindi quando Mosè scese giù, ruppe le tavole della legge e disse, voi non siete degni del Signore. E il Signore disse una cosa, disse, io non andrò più con questo popolo e non c'era motivo di fare cambiare idea a Dio la Bibbia dice che allora si misero a digiunare a piangere, a cercare a, a, a fare tante cose offerte per Dio ma questo non funzionò allora Mosè fece una cosa importante esistevano il tabernacolo dove c'erano le tavole della legge che poi Mosè riebbe di nuovo da Dio Mosè fece costruire un'altra tenda che si chiamava la tenda di convegno che era il posto dove le persone andavano per cercare Dio. E la Bibbia dice che ogni volta che Mosè andava lì, lì appariva la nuvola dell'Eterno. Lì si cercava Dio. Quindi Mosè andava lì, cercava Dio e tutto il popolo si inginocchiava davanti a Dio. E la gente che voleva cercare Dio andava in quella tenda. E si creò un movimento di persone che andavano e cercavano Dio. Andavano e cercavano Dio. Andavano e cercavano Dio. E alla fine tanto andarono e cercarono Dio che Dio cambiò i suoi piani e fece con loro un patto Esodo 34.10 l'Eterno rispose ecco io faccio un patto farò davanti a tutto il popolo prodigi che non sono mai stati fatti sulla terra né in alcune nazioni e tutto il popolo in mezzo al quale ti, ti trovi vedrà l'opera dell'eterno perché è tremendo ciò che io sto per fare con te un popolo che Dio stava per rigettare, un popolo che avevano tradito loro Dio, che Dio non voleva più neanche vedere, disse vicino a Mosè dammeli un attimo, li stermino tutti quanti iniziamo da capo con te ma fu un popolo che iniziò a cercare il Signore e tanto che cercò il Signore che alla fine Dio fece un nuovo patto con loro, dice io faccio vedere tanti miracoli farò cose tremende con voi tutto questo perché cercarono il Signore fratelli cosa stiamo cercando di dire questa mattina? Roboamo cercò Dio per tre anni e la nazione prosperò, Giosafat cercò Dio e Dio gli diede la valle della benedizione Uzia cercò Dio Dio lo fece famoso e addirittura i nemici invece di attaccarlo gli andavano a fare i regali Dio ti vuole mettere per testa e non per coda. Dio vuole benedire la tua vita, la tua casa, la tua famiglia, vuole benedire ogni cosa che tu fai. Per questo è importante cercare il Signore. Questo è l'anno dell'intimità con Dio. E quindi quest'anno io vi martellerò sul fatto che dobbiamo cercare il Signore, lo farò con le predicazioni, con gli studi biblici, con la scuola, tutto quello che noi faremo, perché è tempo di cercare il Signore e questa mattina Dio sta cercando persone che lo vogliono cercare se tu stai cercando Dio Dio sta cercando proprio te e quindi vogliamo avere un momento per adorare il Signore e mentre adoriamo il Signore se tu sei quella persona che dice Signore io ti voglio cercare con tutto il mio cuore io ti voglio invitare a venire avanti mentre adoriamo il Signore alziamoci all'impiede cerchiamo il Signore